Dobbiamo essere determinati e dovete coltivare i vostri sogni, ci dovete trasmettere i vostri sogni. La mia domanda riguarda noi giovani, che siamo quelli che pagano di più eh, il gap che c'è tra il nord e il sud Italia. Che ruolo ritiene che possiamo avere e che cosa possiamo fare noi giovani, unitamente con la scuola, per colmare questo gap? Avere la vostra testimonianza, confrontarmi qui con i vostri sogni, con le vostre idee, con le vostre proposte, con i vostri suggerimenti, mi riempie di energia. La politica ha questa grande responsabilità di allargare il respiro. Dobbiamo lavorare e dobbiamo immaginare come vogliamo questo Paese, non fra una settimana in reazione a un sondaggio che ci dirà se l'operato di questo governo è buono o è cattivo o è deludente, ma dobbiamo lavorare per gli anni a venire. La politica, oggi, in qualsiasi direzione si muova, deve ragionare in termini di patto intergenerazionale. Porti con sé il ricordo di Sernia, così come noi conserveremo con cura il ricordo di questa giornata.